Le voci dei bambini Schizzi di cloro sui mattoni Abbracciamo il prato E sfidiamo il sole Noi ci cerchiamo allungando le braccia Ma le dita non si sfiorano nemmeno Portami via Via dalla voglia di andare via Portami via, via dalla noia di andare via Le tue labbra rosse, le tue parole gli aroscuri e cani dentro e fuori l'abitacolo non mi giudicare non lasciarmi andare lasciati abbracciare lasciati rapire tu mi guardi stavolta non chiedo altro che ascoltare cosa ti resta da dire Ora è tardi e non vedono una mappa Che mi riporti indietro, quindi resto Portami via Via dalla voglia Di andare via Portami via Via dalla noia Di andare via Portami via Via dalla voglia Di andare via Portami via Via dalla noia Di andare via Senza ruoli tra noi Come voi È semplice